Recessione in arrivo? Oggi riflettiamo sulle parole di Visco, che sarebbe il governatore della Banca d'Italia. Infatti per Visco l'Italia sarebbe a rischio di una recessione nel caso in cui ci fosse uno stop del gas russo verso l'italia e in tutto questo o meglio in questo contesto la bce potrebbe alzare i tassi di interesse già nel terzo trimestre del 2022 o comunque entro la fine dell'anno ma veniamo al sodo nel caso dello stop del gas russo secondo il governatore della banca d'italia il rischio di recessione per quest'anno e anche per l'anno prossimo sarebbe circa di mezzo punto percentuale ma questo seppur sembri un valore moderato e quindi una recessione moderata va visto nel contesto globale nel senso che abbiamo già avuto una forte riduzione del PIL nel 2020 a causa del covid e della pandemia e a livello economico ovviamente abbiamo dovuto affrontare diverse problematiche causate dalla pandemia, dal covid, dai vari lockdown eccetera eccetera e attualmente noi nel senso ci saremmo aspettati nel 2022 una crescita che avrebbe dovuto diciamo fare un po' da ribalzo anche rispetto al grosso calo che c'era stato in passato Invece questo rimbalzo che sarebbe dovuto continuare nel 2022 non ci sarà e addirittura forse andremo in recessione nel caso in cui dovesse stopparsi il gas russo e ho detto non ci sarà nel senso che mi correggo non sarà dell'entità che pensavamo sarebbe potuta essere e addirittura c'è il rischio che non ci sarà proprio. Quindi noi dobbiamo vedere questo calo nel contesto del covid prima e della ripresa adesso cioè che noi adesso avremmo, saremmo dovuti crescere e invece probabilmente non cresceremo come si pensava e addirittura rischiamo una recessione. Ma ora veniamo a qualcosa che ha catturato la mia attenzione che secondo me è molto interessante, eh, tra le parole di Visco. Per il governatore della Banca d'Italia infatti, l'impatto sull'economia causato dal conflitto che c'è in questo momento tra Russia e Ucraina dovrebbe essere gestito non con la politica monetaria, bensì con la politica fiscale quindi per capirci non con manovre diciamo espansive ma con per esempio delle, degli interventi sulla tassazione quindi tutto questo tradotto significa che per lui le banche centrali dovranno proseguire sulla strada della normalizzazione quindi con una stretta delle politiche monetarie senza troppe preoccupazioni per l'eventuale rischio di recessione mi verrebbe da dire nel senso che alzare i tassi di interesse per esempio è ovvio che può avere un impatto negativo sulla crescita economica per lui inoltre giusto per dare una tempistica le variazioni dei tassi avverranno dopo la fine degli acquisti netti quindi probabilmente da giugno in poi infatti come dicevo all'inizio del video probabilmente il rialzo dei tassi di interesse da parte della BCE a differenza di altre banche centrali che hanno già effettuato rialzi e che ne stanno per effettuare ma comunque ne parliamo spesso sul canale quindi trovi tutti gli altri video della, della playlist in cui appunto parliamo di questi temi però il concetto qual è che la BCE e potrebbe alzare i tassi anche alla fine del 2022 o nel terzo trimestre prima di concludere tuttavia voglio anche parlare del contesto nel quale Visco ha pronunciato diciamo queste parole nel senso che il contesto è quello di un'elevata inflazione in Europa un'inflazione che non vedevamo in realtà da un sacco di anni inflazione che non ha colpito solo l'Europa ma ha colpito per esempio anche gli Stati Uniti dove la Fed ha già effettuato un rialzo dei tassi di interesse ed è in procinto probabilmente di effettuarne un altro a brevissimo però il succo del discorso è che Visco ha pronunciato queste parole in un contesto in cui ovviamente la politica monetaria avrà il suo ruolo e in realtà è un contesto anche nel quale la politica monetaria e più nello specifico mi, mi riferisco all'eventuale rialzo di tassi di interesse potrebbe essere sì una soluzione ma al contempo molti economisti temono che possa essere un freno all'economia o meglio alla crescita economica che al contempo non possa incidere più di tanto sull'inflazione perché l'inflazione è dovuta più a cause diciamo dell'offerta più che a cause della domanda e di conseguenza la preoccupazione è che tutto ciò potrebbe portare a una situazione di stagflazione quindi avere stagnazione quindi mancanza di crescita economica magari addirittura potremmo anche andare in recessione come abbiamo visto accompagnata da alta inflazione che quindi non verrebbe frenata in questa diciamo visione pessimista dal, dal rialzo dei tassi e dalle politiche monetarie e infatti quello che c'è da dire è che tra i vari economisti ci sono più correnti diciamo di pensiero circa la gestione di questa soluzione c'è chi vorrebbe politiche monetarie molto restrittive c'è chi invece dice che una politica monetaria molto restrittiva potrebbe causare solo più problemi e infine c'è anche chi sostiene che dovremmo utilizzare misure diciamo non convenzionali e quindi per esempio gestire l'inflazione con la politica fiscale che tutto sommato forse ci potrebbe anche ricollegare un pochettino a quello che pensa visco anche se per lui comunque va normalizzata tutta la questione dei tassi di interesse della politica monetaria eccetera eccetera comunque per concludere la situazione non è ottimale ovviamente è complessa per nostre, per la nostra banca centrale ed è complessa anche per le altre banche centrali in realtà. Quello che mi verrebbe da dire è che forse ci conviene una piccola recessione oggi, magari agendo correttamente a livello di politica monetaria, piuttosto che magari lasciar correre tutto e poi ritrovarci con una grande recessione in futuro, come già successe in passato negli Stati Uniti. Con questo è tutto, io ti ringrazio per aver visto questo video, ti consiglio di iscriviti al canale se ti interessano argomenti come questo e ti chiederei un like se il video ti è piaciuto se ti va ti invito anche a trovarci sulla nostra pagina instagram di IRforex e ti invito sempre se ti va anche a dare un occhio al mio canale youtube dove troverai argomenti più relativi al marketing, al marketing strategico, al business, allo sviluppo di business eccetera eccetera comunque io ti ringrazio per essere arrivato fino in fondo e ci vediamo quindi al prossimo video iscriviti perché arriveranno le novità circa le varie scelte di politica monetaria e, e niente ci vediamo alla prossima ciao